Posso guardarti sì, toccarti mai Se vuoi andare via, darci un e via dai capelli Se vuoi andare giù, butta un fischio, saluterò Cosa hanno fatto dimmi, cosa hanno fatto al mio cuore Cosa hanno fatto di me impazzirò chiuso in un ufficio sbarrato in tu verità a quel ventaglio di mio, che soffierà sui miei occhi chiusi ancora a guardo, che belle in nel cielo, ma una mela pio segura.